Benvenuti ad una nuova puntata di Impact Girl, questo è un mini episodio in quanto vi condivido tre suggerimenti pratici per migliorare la comunicazione da un punto di vista proprio concreto e pragmatico con i vostri collaboratori interni, esterni, part time, full time, qualunque sia il modello che seguite. Number one, uh, cerca di essere più breve e conciso possibile. Da quando ho effettuato questa transizione da una, una situazione in ufficio dove la comunicazione era immediata e quasi se vogliamo abusata, visto che comunicare è molto semplice, quindi ci sono interruzioni continue, persone che viaggiano da una scrivania all'altra interrompendo altri colleghi, persone che ascoltano la musica troppo alta e chi più ne ha più ne metta. Quando ho fatto questo shift una delle cose che, di cui mi sono resa conto era la quantità di parole inutili che utilizzavo ogni volta che o mi trovavo in una chiamata, in un meeting, oppure scrivevo per spiegare qualcosa o per rispondere a qualcuno. Noi esseri umani o forse noi donne non lo so, questo commento forse eh, non piacerà alle femministe, però eh, sì abbiamo la tendenza a parlare molto, quindi è probabile che questo sia un problema che non avranno i maschietti, io questo non lo so, però una delle cose che ho notato sicuramente la quantità di parole inutili che utilizzavo, um, semplicemente mi allungavo, di, dilungavo, mi allungavo, mi dilungavo un pochino troppo nelle spiegazioni e questo naturalmente e soprattutto in una comunicazione da remoto non aiuta, non aiuta eh, ad andare dritti al punto e a, a far sì che non ci siano dei fraintendimenti riguardo a qual è l'obiettivo effettivo di questa comunicazione, e qual è la chiamata all'azione, cioè cosa bisogna fare poi. Quindi uno degli esercizi che ho cominciato a fare appena ho fatto questo, questa migrazione e che continuo a fare tuttora devo dire per mantenermi in allenamento è stato proprio cercare di ridurre la lunghezza dei miei messaggi, il che non significa che, de che uno deve essere maleducato, nel senso eh, non vuol dire essere come dire con così concisi che eh, sembriamo quasi arrabbiati, perché a volte nella comunicazione telematica questo può accadere. No, usiamo pure le nostre emoji, i nostri smileys, eh, le nostre gif. L'importante è che quando il messaggio è particolarmente eh, lungo, eh, venga e soprattutto articolato, venga comunque espresso nel modo più conciso e sintetico possibile, magari in bullet points, in maniera tale che l'occhio possa anche eh, scansionare il testo e non ci si perda dentro. Inoltre non dimentichiamo il principio uh, che del primacy recency, credo si chiami in inglese, non saprei come tradurlo in italiano, ma non ha alcuna importanza perché ve lo spiego, è il principio secondo il quale, tutti tendiamo a ricordare eh, la prima e l'ultima cosa che vediamo o che ascoltiamo in una conversazione. Questo cosa significa? Che ehm, se proprio proprio non possiamo non dilungarci, almeno cerchiamo di inserire le informazioni principali all'inizio e alla fine del nostro messaggio, in maniera tale che quello che non vogliamo venga assolutamente perso, non verrà effettivamente perso. Tip number two, rinforza i valori che rappresentano un pochino e che riflettono la eh, tua azienda e il team che lavora all'interno dell'organizzazione, eh, dell piccola, media o grande che sia. Questa è una cosa che può essere fatta in tanti modi, è un, un suggerimento molto utile per preservare la cultura aziendale laddove sia un elemento importante per te, come spero che sia, ma eh, non solo, è anche eh, uno strumento molto molto pratico per conoscere meglio i tuoi collaboratori laddove magari non ci sia l'opportunità di incontrarsi e di scambiare quattro chiacchiere ehm, molto spesso. Ripeto, la possibilità di rinforzare i propri valori eh, si manifesta in, tanti, in tante pratiche diverse. Quella che io preferisco è una pratica che prende il nome di Gratitude Spree, quindi eh, potremmo tradurla come la Corsa alla Gratitudine, che avviene ogni lunedì all'inizio di ogni chiamata settimanale. Con tutto il team noi abbiamo una sola chiamata nell'arco di tutta la settimana, una chiamata collettiva che appunto è lunedì mattina e che comincia con la Gratitude Spree, che consiste nel praticamente a turno esprimere una o più cose per cui siamo grati quel giorno, quel weekend o quella settimana che è appena trascorsa e condividerla con tutti, qualcosa naturalmente che ci sentiamo a nostro agio a condividere. Questo, diciamo, questa gratitud ha un doppio obiettivo, o meglio un doppio, una doppia conseguenza positiva che poi in realtà ho scoperto nel tempo mentre la applicavamo. La prima è che quando qualcosa magari qualcuno è un pochino down, un pochino giù, è successo la qualunque ehm, nella, propria, nella propria vita, ehm, lo condivide con il team ma lo condivide sempre eh, portando quello che è l'aspetto più positivo della situazione. Non lo so se per esempio il, sono particolarmente giù perché il mio cane, è stato male nel corso del weekend, sono però particolarmente grata per il fatto che eh, oggi sta meglio e quindi l'energia e il tono che viene ad essere in qualche modo eh, comunicato è completamente diverso rispetto a quello che sarebbe se invece il fatto venisse raccontato dal punto di vista insomma del, del problema no? e non invece della bright side, quindi della, del lato positivo o chiamiamolo del lato più, eh, più costruttivo anche con cui, dal, dal quale insomma, vogliamo, vogliamo guardare il problema. Il secondo e il duplice eh, risultato di questo processo è che eh, mi consente personalmente di appunto capire se c'è qualcosina che non va magari nella, nel, nella vita personale eh, dei miei collaboratori e nel qual caso eh, ecco, capire come muovermi se appunto posso poi dare loro una mano da un punto di vista di riorganizzazione delle proprie priorità. Quindi consente al team di essere un pochino più aperto e trasparente laddove magari se non ci fosse questa occasione la comunicazione non avverrebbe proprio. E quindi eh, diciamo che eh, molte cose sarebbero date per scontato o non sarebbero mai eh, sapute. Tip number 3, usare daily scrums. Non credo ci sia una traduzione per questa pratica, il daily scrum è qualcosa che è, è una pratica tra l'altro molto molto di moda, è stata molto di moda in realtà tempo fa, eh, poi come tutto no, è molto trendy per un periodo, lo fanno tutti poi improvvisamente sparisce e non lo sente più nessuno. Noi abbiamo continuato a seguire la pratica dei daily scrum, che è qualcosa che facciamo ogni singolo giorno e, e ci consente di essere tutti sulla stessa pagina, soprattutto appunto laddove non ci vediamo praticamente quasi mai se non una volta ogni sei mesi se tutto va bene, una volta all'anno e quindi riuscire ad avere un quadro complessivo di quello su cui ciascuno di noi sta lavorando soprattutto per il coordinamento è essenziale. Lo Scrum deve seguire un pochino di, di regole a mio avviso per evitare che diventi semplicemente una to do list dove, eh, sì senza ne arte né parte, automatica che qualcuno fa soltanto perché deve essere fatta. Che cosa sono queste regole? Beh innanzitutto per quanto ci riguarda All'inizio di ogni Scrum, che altro non è, per chi non sapesse che cos'è uno Scrum, una lista di task principali, di focus principali che vengono svolti nel corso della giornata, all'inizio della lista mettiamo sempre il focus principale per la nostra settimana. Diciamo che ciascuno di noi lavora sempre ad un progetto principale che probabilmente richiede la maggior parte del tempo, che però non è l'unica cosa che facciamo, quindi eh, il resto dello Scrum possono essere un breakdown di quel focus, se è un focus particolarmente grande, quindi tutte le task che rientrano in quel focus per la settimana oppure altre task che non necessariamente sono collegate a quel focus, però una scorsa a tutti i focus no? di tutto il team è utilissima per capire se siamo tutti allineati o se magari c'è qualche eh, fraintendimento riguardo a qual è la direzione eh, che dobbiamo seguire in questo momento. Un'altra regola importante è quella di non fare questi scrum, queste liste troppo lunghe, quindi di non superare eh, i sei punti, che sono già tanti, perché poi diventano soltanto delle liste di cose da fare infinite che diciamo è come se un po' andassero a minare quello che è il significato vero dello scrum, che è, è quello proprio di definire un po' le proprie priorità. In linea di massima per intenderci non ci dovrebbe essere nello scrum, un qualcosa che richieda più di due, sì, meno di 2-3 minuti per essere fatta, Quella non è più, ecco quello è un follow up, quello è qualcosa di veloce che si può fare, ma non è necessariamente qualcosa che vogliamo mettere nello Scrum. Quindi nello Scrum eh, si inseriscono tutte le cose che richiedono eh, dai 20 minuti in poi, perché possono rappresentare io direi anche mezz'ora in poi, che rappresentano un pochino, ecco richiedono un'attenzione, un focus diversi rispetto a eh, dei follow up, a messaggi, a email che magari possono essere fatti in pochi secondi e che, in realtà sono più distrazioni che non effettivamente il, ecco, il deep focus work che invece ci serve per portare avanti eh, i progetti principali. Una cosa importantissima a questo proposito per. Eh, far capire eh, come utilizzare lo Scrum nel modo più efficace possibile è comunicare ai tuoi collaboratori che lo Scrum non è qualcosa che è un, non è uno strumento di controllo perché tu guardi quello che viene fatto, di fatto io raramente leggo lo Scrum dall'inizio alla fine, eh, ma gli do proprio una scorsa generale per avere un feeling generale di quello che sta accadendo, anche perché è molto utile a me per definire per, eh, come promemoria eh, rispetto appunto a qual è eh, il focus che stiamo seguendo. Quindi ehm, ho notato in passato grandi fraintendimenti riguardo al perché questo Scrum, eh, ecco diciamo che in un team da remoto è importante ci siano delle, delle regole di base, non c'è da timbrare il cartellino, c'è una grande flessibilità, si può lavorare un po' quando si vuole, però è importante che ci siano delle regole eh, che vengono accordate in modo ecco, comune da entrambe le parti. Una di queste per noi è lo Scrum, che non è una condizione negoziabile, cioè non è qualcosa che puoi scegliere se fare o no. Naturalmente lo Scrum va inviato prima che eh, inizi la propria giornata lavorativa, perché eh, ecco mi è capitato anche in passato di vedere Scrum arrivare eh, a fine giornata, ecco questo ancora una volta eh, diciamo rende lo Scrum del tutto inutile, lo Scrum serve proprio per dare un pochino eh, come GPS di direzionale per la giornata, sia individuale perché poi quando abbiamo una direzione precisa da seguire la, la produttività va alle stelle, sia collettiva perché tutto il team sa dove stiamo andando. Ecco, queste eh, quindi sono le tre tips che eh, volevo condividere assolutamente con voi in questo mini episodio. Spero che vi siano state utili e come sempre noi ci sentiamo alla prossima.